Mmm. Buonasera e benvenuti a tutti. Per essere un giovane think tank giunto al suo primo anno di vita, siamo felici e orgogliosi di aver organizzato questa serata con due ospiti straordinari, il professor De Masi e il professor Montanari, che saluto e ringrazio anche a nome di tutti i soci. Per coloro che ancora non ci conoscono, Pensare Insieme è un'associazione che prende esplicitamente vita dai costrutti filosofici di Anna Arendt ed è composta da studiosi di diverse discipline che stanno sperimentando una nuova forma di attivismo politico su base culturale. Uh, questa sera abbiamo intitolato l'incontro Prove Tecniche di Democrazia dall'Alto, utilizzando un concetto coniato dal professor Gustavo Zagrebelsky, ripreso poi dal professor Luciano Canfora, anche se lui la chiama Democrazia dei Signori, e dal professor Tommaso Montanari, che eh, appunto di questo parla anche nel suo ultimo libro eh, Eclissi di Costituzione. Gli effetti immediati di questa Democrazia dall'Alto sono sotto gli occhi di tutti, guerra, pandemie carestie, siccità e incendi. Ma chi sta portando il nostro paese al disastro e il pianeta sull'orlo dell'abisso? Apriamo questo incontro guardando insieme un quadro premonitore, un'allegoria politica. Si tratta di un'opera di Georg Gross del 1926. Questo quadro rappresenta lo stato della democrazia tedesca alla vigilia dell'ascesa del nazismo. Chi c'è al tavolo del potere? politici acefali, dunque privi di pensiero politico, di coscienza e di autonomia. E chi comanda al posto loro? Un generale con la spada insanguinata sul tavolo. È Paul von Hindenburg, presidente della Repubblica di, Ma di Weimar, che nominerà Hitler cancelliere nel 1933. Il suo suggeritore è un banchiere con armi e grandi opere sotto il braccio. Nel quadro è il banchiere che comanda sul presidente e sui politici senza testa. Sul tavolo del potere eh, c'è anche il popolo, un asino con i paraocchi che si nutre della propaganda dei giornali di regime. E sotto il tavolo i dissidenti in galera che cercano di parlare all'asino cieco. Insomma. Uh, questo quadro illustra un problema di visione. Nel quadro, così come nella storia, sono due i punti di cecità da rimuovere. Il primo punto è, sono i paraocchi dell'asino. Casaleggio aveva tolto all'asino i paraocchi utilizzando la rete, ma nel giro di pochi anni l'asino è stato di nuovo bendato. E, secondo punto importante, l'eclissi di sole, perché il sole intero è coperto uh, da un'enorme moneta rotonda, che porta al suo interno il segno del dollaro. Bene, questo quadro chiude il libro di Montanari e ne spiega anche il titolo, Eclissi di Costituzione. Il libro lucidissimo ci dice soprattutto che non è tempo di tacere, ma è il tempo per gli intellettuali di avvisare, dall'alto della propria Torre d'Avorio, dei pericoli che stiamo tutti vivendo. Infatti, dal quadro del 1926 alla storia italiana di oggi, si è verificata un aggravante che sarà appunto oggetto della nostra attenzione. Adesso, infatti, il banchiere non è più il suggeritore, ma è seduto al posto di comando. Questa è la novità, almeno in Italia, la finanza ha preso il diretto controllo delle istituzioni democratiche. E quindi stasera parleremo proprio di questo con i nostri due ospiti, Domenico De Masi, sociologo, professore emerito di sociologia del lavoro eh, all'Università La Sapienza di Roma, e al centro di una bufera politica ancora in pieno svolgimento sotto i nostri occhi. E poi ascolteremo Tommaso Montanari, storico dell'arte, rettore dell'Università per Stranieri di Siena e autore, tra i tanti libri, dell'ultimo libro, appunto, Eclissi di Costituzione. Ancora una cosa eh, ho da dirvi riguardo alla possibilità di intervenire con delle domande nella nostra conversazione di questa sera, sia le persone presenti in Zoom che quelle presenti sul canale YouTube eh, potranno porre delle domande utilizzando il link Slido e con il link Slido otterremo una sorta di graduatorie eh, di domande che saranno, eh, diciamo, cliccate dai vari ascoltatori e con quella eh, graduatoria di domande noi poi le sottoporremo ai nostri ospiti. Ma adesso lascio subito la parola al professor Domenico De Masi eh, che ringrazio e saluto ancora una volta. Domenico, a te la parola. Grazie, grazie molto a tutti voi, mi fa enorme piacere eh, rivedervi. Eh, naturalmente sono un sociologo, quindi cercherò di vedere le cose dal punto di vista dal punto di vista sociologico, eh, noi proprio tra ieri e oggi abbiamo avuto due, eh, due eh, descrizioni della situazione italiana. Eh, Draghi, che oggi ha detto che l'Italia sta andando molto bene, e quindi interrompere questo ITER significa commettere un crimine contro il, il paese che appunto si sta riprendendo, significherebbe interrompere questa ripresa. E invece, 24 ore prima, ieri, il rapporto IMSS, un rapporto, devo dire, molto molto bello, non solo esauriente, ma scritto molto bene, credo il più bel rapporto che abbia mai fatto l'IMSS, tanto che vi consiglierei di dedicare una serata, magari con il presidente Tridico, alla, eh, alla, alla riflessione su questo rapporto che è fondamentale. Bene, mentre Draghi dice l'Italia va bene, il rapporto IMS dice l'Italia va malissimo. E va malissimo perché ha la più forte precarietà in Europa, la più bassa, ehm, la più bassa partecipazione al mercato del lavoro, eh, una crescita eh, minima praticamente e soprattutto una. Eh, presenza, come dirò, tra poco di povertà che eh, la, la pone il nostro paese al primo posto sotto questo aspetto. Come mai tutto questo? E beh, lo ha detto prima eh, Miriam, è il trionfo del neoliberismo. Eh, I banchieri non hanno più bisogno di suggerire ai governanti, ma governano direttamente. In Italia in questo momento c'è al governo Uh, un banchiere che ancora abbastanza giovane diresse in pieno l'operazione delle privatizzazioni dal 1991 al 2001 restò al suo posto sia di, uh, sia di direttore generale del Ministero del Tesoro sia di presidente della Commissione per le Privatizzazioni restò per dieci anni nonostante il fatto che in questi dieci anni si succedettero praticamente ben nove governi di cui due comunisti, diciamo la guida comunista di Dalema, una guida socialista di Amato, una guida socialdemocratica di eh, Prodi. E la grandezza di questo, di questo banchiere, che allora però era suggeritore eh, più che attore, fu di suggerire alla sinistra, di fare proprio le cose che la destra avrebbe voluto. Eh, dobbiamo tener conto che il neoliberismo è nato come opposizione totale al socialismo e alla socialdemocrazia, proprio esplicitamente eh, in antitesi con queste due eh, organizzazioni economiche e che uno dei punti essenziali del Washington Consensus è appunto le privatizzazioni. Nel 1991, cioè alla fine del decennio di massima penetrazione del neoliberismo nel mondo, con Reagan negli Stati Uniti e con la Thatcher in Inghilterra, eh, lo scandalo maggiore nei confronti del, neo, del neoliberismo era proprio l'Italia, che osava avere il più grande partito comunista d'Occidente, osava avere il più grande parco di aziende pubbliche, di aziende dello Stato. Quindi occorreva privatizzare questo grande parco pubblico, mettendo in atto un'operazione privatizzatrice molto superiore a quella già enorme che aveva fatto la Thatcher eh, in Inghilterra. E ora quel direttore generale del Tesoro e presidente del Consiglio, se si pensa che da più di un anno non abbiamo l'ambasciatore americano a Roma eh, l'unica spiegazione è che con un presidente del Consiglio come Draghi non c'è bisogno di un ambasciatore. Quindi le zone in cui gli interessi dell'Italia non coincidono con quelli degli Stati Uniti e fra due paesi sia pure alleati queste zone sono sempre vaste, vengono risolte in favore degli Stati Uniti. Comunque quel trionfo del neoliberismo che ancora oggi in Italia è egemone, è basato esplicitamente sull'incremento delle disuguaglianze, sulla precarietà, sul rischio e poi naturalmente da questo ne possono derivare sia le guerre sia naturalmente la distruzione, la distruzione del pianeta. Ma la disuguaglianza è proprio il capolavoro del neoliberismo una disuguaglianza che si accentua anche nelle eh, fasi di crisi. Durante la grande crisi del 2008-2018, i 6 milioni di italiani più ricchi hanno visto incrementare la loro ricchezza del 72%, mentre i 6 milioni di italiani più poveri hanno visto aumentare la loro povertà del 62%. E oggi quanti sono i poveri? Secondo il rapporto IMSS che fa una cartografia impietosa dello Stato sociale in Italia. E in questo momento sono 5.750.000 e sicuramente nel settembre-ottobre prossimo aumenteranno. A questi poveri assoluti, cioè poveri che dispongono di meno di 2 dollari al giorno, si aggiunge una massa enorme di 7 milioni di poveri relativi. Quando parliamo di poveri, come giustamente mi ricordava questa mattina Lidia Mirolla, eh, non parliamo di estranei, non parliamo di persone che sono confinate nei sottoscala delle nostre case, ma parliamo dei nostri figli, parliamo spesso di noi stessi, parliamo di laureati che tutte le sere tirano a campare portando le pizze in casa delle persone o di altri laureati come mia nipote che ha un contratto di eh, 45 giorni questa massa eh, è stata eh, considerata soggetto di cui rappresentare gli interessi e difendere gli interessi dal partito comunista italiano per molti anni e l'ultima fase in cui questa massa è stata presa in considerazione politicamente è stata l'epoca del Partito Comunista di Berlinguer. Da quel momento in poi i partiti, tranne piccoli partitini, piccoli, piccoli eh, cespugli a sinistra del PD, eh, i partiti hanno su tutti puntato al centro. E puntare al centro significa una serie di cose, un iperatlantismo superiore a quello richiesto dagli stessi patti atlantici, una eh, convivenza con l'invio delle armi eh, in Ucraina e, e così di seguito. L'altro giorno vedevo un sondaggio in cui eh, si eh, determinava eh, il, eh, il consenso a Draghi. Eh, bene, il, nel Partito Democratico il consenso è del 78%. Bisogna poi arrivare a Forza Italia per avere il 52% e poi tutti gli altri. Se si va alla, alla distinzione non per partiti, ma per fasce di età, eh, Draghi è eh, iper, eh, iper, eh, eh, votato eh, dai cittadini con più di 65 anni, molto, molto meno votato dai, dai giovani. In tutto questo contesto, eh, praticamente si è distinto in qualche modo, sono distinti i Cinque Stelle per due interventi, eh, uno dei quali fatto eh, insieme a, a Salvini nel primo governo Conte, cioè il reddito di cittadinanza, a cui poi si è aggiunto il decreto eh, dignità. Questo in qualche modo ha nell'immaginario collettivo sposta in qualche modo diciamo in un'area di sinistra il Movimento 5 Stelle che comunque non ha fatto assolutamente mai nulla per collocarsi in questa fascia politica anche se poi si parla di alleanza con, con il PD ma il PD in questo momento è il partito di centro più a destra nel centro che ci sia, più rimpinzato dei neoliberisti e più propenso sempre a leggi che in qualche modo incrementano le disuguaglianze anziché diminuirle. E anche quelle forme di incremento della socialità, come per esempio lo ius scole, vengono portate avanti con interne conflittualità e con poca, poca caparbietà allo stato attuale il partito eh, dei 5 Stelle ha il 12%. Questo, se ci pensate, fa eh, ragionare. Cioè, quando Conte è uscito dal governo, si disse che se avesse fatto un partito autonomo per suo conto, avrebbe avuto il 7-8%. E ora Conte, che si è sbarazzato di Di Maio, si è sbarazzato di 60%. Governativi, diciamo così, ha un partito tutto suo del 12%. Quindi tutto sommato Conte ha fatto il suo eh, cammino. Ha un partito leggermente più spostato a sinistra e che ha il 12%, cioè 4 punti in più di quelli che avrebbe avuto se avesse fatto un partito tutto suo. C'è un problema. Che questo partito non ha un paradigma non ha un modello di società da proporre all'elettorato, non riesce a sviluppare un'operazione pedagogica nei confronti della base, per cui la base è politicamente frammentata e disorientata quanto del resto il vertice. E inoltre i rapporti reciproci tra i deputati e i senatori che afferiscono a Conte è praticamente un nido di vipere di persone estremamente pusillanimi, eh, incapaci di eh, prendersi le loro responsabilità e più pronte, diciamo, alla bellicosità reciproca piuttosto che alla collaborazione. Questo naturalmente crea un grosso problema perché eh, fa sì che l'intero paese soffre di un deficit di sinistra. In questo momento possiamo dire che non vi è eh, sinistra. Vi è un centrodestra, sicuramente, e vi sono due destre, e, e questa è una particolarità in Europa, perché quando vi sono due destre, almeno una è costretta quasi ad essere estremista, e poi vi è un PD eh, neoliberista, interdettista e draghiano, che eh, secondo il sondaggio dell'altro giorno di Ventana è al 21,7%. Vi sono poi i Verdi e la sinistra italiana che si sono finalmente uniti e che raggiungono il 3,9%. Vi è articolo 1 che è al 2,2% e poi vi sono altre piccole formazioni come ad esempio servire il popolo. Facendo le somme, qual è la situazione attuale in Italia? Abbiamo una sinistra che unendo eh, sinistra italiana, unendo PD, ammesso che sia di sinistra, unendo i 5 Stelle, ammesso che siano di sinistra, comunque tutti insieme raggiungono il 39,3%. Poi abbiamo una serie di cespugli del centro che raggiungono il 10,9% e se vi si aggiunge Berlusconi raggiunge il 29,6%. Infine abbiamo una destra, Lega e Meloni, che raggiungono il 37%, e se ci si aggiunge Berlusconi si arriva al 44,8%. Quindi in questo momento se si andasse a votare avremmo una destra al 45%, una sinistra al 39% e un centro al 29,6%. Il problema che resta fondamentale è chi recupera alla politica quell'area precaria e spoliticizzata di 13 milioni di poveri che stanno per diventare 14 milioni. Come si può fare perché questa massa non sia eh, del tutto irrecuperabile alla politica e vada ad ingrossare eh, la già enorme massa dei non votanti si tenga conto che in questi ultimi mesi il Movimento 5 Stelle è calato dal 18% al 12%, ma nessuno di questi sei punti che sono fuggiti via dal Movimento 5 Stelle è confluito nel PD. E Dove è andato, visto che gli altri partiti sono più o meno fermi? Beh, praticamente è andato a ingrossare eh, la massa dei eh, non votanti che ormai perfino nelle elezioni comunali eh, si aggira intorno al 50% degli aventi diritti eh, al voto. Perché questa massa diventi eh, una potenza recuperata alla politica e capace di lottare per i propri eh, diritti? Beh, questa massa che è uniforme, quindi Marx la chiamerebbe classe in sé, diciamo, ha bisogno di un paradigma di un modello di società alternativa che nessuno dei soggetti a sinistra è in grado di dare o si è preoccupato di elaborare, avrebbe bisogno di un leader eh, o individuale o collettivo di riconosciuta capacità eh, politica e onestà intellettuale, avrebbe bisogno di una strategia, avrebbe bisogno di un'organizzazione, avrebbe bisogno di individuare dei nemici ben precisi, e di individuare degli alleati eh, su cui si possa contare. Questa è una lunga marcia che occorre intraprendere, che va intrapresa comunque, tenendo conto che probabilmente stiamo lavorando per non per le elezioni del 2023, ma stiamo lavorando per le elezioni del 2028, perché quelle del 2023 poi, probabilmente sono perse. Ma perse queste elezioni significa che bisogna fare l'opposizione e a questo punto siamo di nuovo a punte da capo. Nessuno dei partiti di sinistra è in grado di fare opposizioni perché non si è mai cimentato in una serie di atti di contestazione sufficientemente radicali. Per cui occorre tenere presente l'orizzonte dell'anno prossimo per le elezioni ma soprattutto l'orizzonte del 2028 perché quella è la scadenza in cui si deciderà se l'Italia è un paese socialdemocratico, cioè la più importante socialdemocrazia del Mediterraneo o è un paese neoliberista come tutti gli altri paesi del Mediterraneo. Benissimo, grazie Domenico, grazie. E sicuramente faremo attenzione, leggeremo con cura il rapporto dell'Inps e organizzeremo magari più in là, forse dopo le vacanze, una serata anche dedicata a questo con il presidente Trinico. E allora, io adesso direi di passare la parola al professor Montanari, che è in attesa, e per un altro periodo di 15-20 minuti in cui <ride> ascolteremo volentieri la posizione ben nota su tutta questa vicenda. A lei la parola professore. Buonasera a tutte e tutti, grazie per questo invito che mi fa particolarmente piacere, come, così come fa molto piacere ritrovare il collega e amico in Masi, Devo dire che lo ascolto sempre con un grandissimo siamo con senso e imparando molto, molte cose e dunque anche, grazie anche di questa occasione. Ma io credo che siamo in un momento estremamente delicato. Eh, è vero che probabilmente, anzi direi sicuramente, dobbiamo guardare avanti per una semina lenta e paziente i cui frutti se arriveranno, arriveranno non subito. È anche vero però che c'è eh, un tornante fondamentale perché credo che eh, sia finalmente visibile eh, a tutti, anche grazie a questo rapporto dell'Inps e alla sua concomitanza, a volte il caso è eh, istruttivo, con le vicende di politica politicata di questi giorni. Eh, quando eh, dall'alto, eh, il titolo di questo incontro è La democrazia dall'alto, questa frase di Gustavo Zagrebeschi, quando dall'alto ci si dice che l'Italia non si può permettere una crisi in questo momento, che cosa ci si sta dicendo? L'Italia non si può permettere la democrazia, non si può permettere il lusso della democrazia. La Francia ha votato, in Inghilterra è stato fatto fuori, eh, direi per fortuna, anche se potremmo essere smentiti da, da ciò che verrà dopo. Uh, Boris Johnson eh, si cambia eh, in corsa, eh, da noi non si è potuto votare per la pandemia e con un'operazione di palazzo. Il governo Conte 2 è stato sostituito dall'attuale governo. E si continua a teorizzare. Che la democrazia non è una risorsa che proprio nei momenti di crisi può permettere al paese di resistere e di riorganizzarsi, ma è come un lusso che non ci potremmo più permettere. Eh, questa mh, mh, Analisi, questa, uh, questa versione delle cose che purtroppo ci viene uh, propugnata dall'alto, dal vertice della Repubblica e proprio da coloro che hanno giurato sulla Costituzione che ne sono i custodi, di fatto ribalta proprio il disegno costituzionale. Uh, io vorrei uh, come dire, uh, impernere il mio intervento intorno alla Costituzione, perché credo che il Movimento 5 Stelle, che ha, come diceva giustamente De Masi, ha avuto eh, anime diverse, eh, eh, vie diverse, suggestioni diverse, eh, e anche fra di loro contraddittorie, ha però sempre detto, e in parte anche è anche stato coerente con questa affermazione, di riconoscersi nel progetto della Costituzione. Se si può provare a trovare una formula eh, che eh, provi a dare conto, a tener conto di ciò che il movimento, secondo me, a mio giudizio, nelle sue fasi migliori ha provato ad essere, ebbene questa formula del partito della Costituzione è una formula che può essere realistica. Io, ho, io che vengo da una tradizione, da una formazione cattolica e che mi sono sempre trovato a sinistra, ma in una sinistra nella mia tradizione non marxista, la tradizione cattolico-sociale, la tradizione di Don Lorenzo Milani, Oh, oh, mi sono trovato accanto al Movimento 5 Stelle insieme a tanti altri compagni ed amici in una delle battaglie più importanti che abbiamo combattuto, quella contro la riforma della Costituzione Renzi-Boschi, diciamo, forse l'unica che ho vinto nella mia vita, diciamo, eh, eh, ed è stata una battaglia per la Costituzione. Per la difesa della Costituzione. Ricordo che in quel momento le grandi banche d'affari americane eh, si spesero in un documento a favore della riforma Renzi-Boschi, sostenendo che i paesi del meridione d'Europa erano frenati da Costituzioni socialiste. In gioco non c'erano soltanto dei ritocchi alla forma di governo, in gioco c'era lo spirito più autentico della Costituzione del 48. E qual è questo spirito? Beh, Vorrei leggervi poche parole eh, di un discorso a me molto caro e penso a molti di voi che è il discorso uh, di eh, Calamandrei ai giovani del 1955. Calamandrei, padre costituente, eh, non era un uomo di sinistra, anche se alla fine della sua vita guardò con molta attenzione anche verso il Partito Comunista, anche grazie al suo figlio Franco, eh, che è stato un grande partigiano, un partigiano di Rasella e poi un senatore del Partito Comunista, corrispondente dell'unità da Pechino, Accompagnò suo padre Pietro, eh, Piero in un celebre viaggio in Cina, alla fine della vita di Piero, che morirà nel 1956. Piero era eh, un nazionista, era un rappresentante del Partito Nazione, era un liberal socialista alla Rosselli. Nel suo discorso testamento fatto ai giovani a Milano nel 1955, eh, dice, eh, cercando di spiegare loro che cos'è la Costituzione,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 Il rapporto dell'Inps ci dice quanto siamo lontani oggi da quel progetto ed è triste riconoscere che forse siamo ancora più lontani oggi che nel 1955. Cioè tutto quello che era stato conquistato faticosamente fino alla metà degli anni 70, dopo eh, la stagione di cui parlava De Masi, la stagione liberista che inizia con la Thatcher e Reagan, è stato perduto progressivamente ed è stato perduto in una inarrestabile corsa, lontano, all'opposto del progetto della Costituzione, tra, tra i tanti indici ve ne cito uno che riguarda questo governo, la riforma fiscale. La nostra Costituzione prevede una progressività fiscale, che è un pilastro fondamentale della costruzione del bilancio dello Stato, eh, che prevede che chi ha di più, di più dia eh, allo Stato. E che eh, Concetto Marchesi, in questo grande eh, studioso umanista, classicista siciliano, che era il rettore dell'Università di Padova, eh, dice in Costituente, che la scuola si deve reggere grazie non al mecenatismo di pochi ricchi ma grazie al contributo progressivo degli italiani è lì il perno del progetto meno aliquote ci sono meno aliquote fiscali ci sono cioè più si va verso la flat tax che vuole Salvini più ci si allontana dalla progressività fiscale e questa riforma fiscale del governo Draghi ci allontana ancora di più dal progetto della Costituzione, ci avvicina di più al progetto salviniano e non sto parlando di una progressività fiscale comunista, a sostenere la progressività fiscale della Costituzione c'era Luigi Einaudi, eh, c'è la grande tradizione liberale, cioè qui siamo, il neoliberismo è spostato verso una destra selvaggia, non ha nulla a che fare col liberalismo. Eh, dunque il progetto dell'articolo 3 e, e, come lo, e come lo spiegava ai ragazzi, agli studenti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 in cui ci sia soltanto un'uguaglianza di diritto, è una democrazia puramente formale. Non è una democrazia in cui tutti i cittadini veramente siano messi in grado di concorrere alla vita della società, di portare il loro miglior contributo, in cui tutte le forze spirituali tutti i cittadini siano messe a contribuire a questo cammino, a questo progresso continuo della società. E allora voi capite, concludeva, che la nostra Costituzione è solo in parte una realtà, in parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno, un lavoro da compiere. Quanto lavoro avete da compiere? Quanto lavoro vi sta dinanzi? E poi diceva, ai ragazzi, una cosa meravigliosa che io quando sono nella scuola ripeto sempre, la Costituzione è una polemica contro lo Stato delle cose. Cioè la Costituzione non è... Lo strumento dei potenti per tenere le cose come sono, ma è lo strumento dato nelle mani di chi non ha potere per cambiare le cose, per sovvertirle. È una polemica, cioè una guerra, una guerra incruente, è un conflitto nel senso democratico contro lo Stato delle cose. Ora, se Questo è il progetto della Costituzione e ho scelto, non togliatti, eh, nemmeno eh, il profetico Dossetti, ma ho scelto Calamandrei, un liberal socialista, un liberale, un uomo di centro, un azionista, per riassumerlo in queste parole che credo care a molti di noi, eh, perché credo che davvero diciamo, eh, questa parte del Paese, che io considero nonostante tutto sana, si identifica nella sua Costituzione e non è la parte che la vorrebbe smantellare e affossare, se ci riconosciamo in tutto questo, ci dobbiamo chiedere, eh, questo governo, da che parte lavora? Cioè, la domanda è molto semplice. Il governo Draghi, dal suo insediamento ad oggi, lavora perché il progetto che enunciato Calama, ha, ha enunciato Calamandrei, che è il progetto della Costituzione, venga attuato o ha lavorato perché questo progetto venga smontato e archiviato? La risposta a questa domanda... È anche la risposta al, alla domanda che in molti si fanno in questo momento. Cioè se sia giusto o no che Conte e il Movimento 5 Stelle escano da questo governo e se sia giusto o no che questo governo cada. Questa è la domanda da farsi. Eh, allora, prendiamo eh, tra i tanti discorsi di Draghi quello che secondo me è il vero manifesto, con cui Draghi si candida alla guida del governo, il discorso fatto al meeting di Rimini nell'agosto del 2020. Come dire, già la sede è istruttiva, lo dico da cattolico, comunione e liberazione, cioè il cattolicesimo più di destra, eh, più eh, vicino a Berlusconi, storicamente in Italia, più lontano da Papa Francesco, che davvero, come dire, qui appartiene davvero la voce più radicale probabilmente in questo momento, anche per non solo perché è papa, ma più probabilmente perché non è un argentino, non è un occidentale e vede la nostra società con una profondità critica davvero radicale. In quel discorso Draghi diceva che eh, bisogna evitare, bisogna respingere le critiche che nel messaggio populista sono diventate una critica contro tutto l'ordine esistente. Cioè Draghi dice esplicitamente che bisogna difendere l'ordine esistente e che la critica non è accettabile ed è populista quando prevede un cambiamento di sistema, un cambiamento radicale. La, il suo ruolo di difensore dello stato delle cose Naturalmente è iscritto innanzitutto nella sua vita, Edemasi ha prima riassunto uno dei grandi privatizzatori, il suo famoso discorso sullo York Britannia, il suo, uh, come dire, uh, la sua missione giocata ai massimi livelli per la difesa del sistema. E il paradosso di un movimento nato per smontare il sistema, per contestarlo, radicalmente che diventa in quella che potrebbe essere la fine della sua esperienza politica secondo me se persiste in ciò diventa la colonna del governo guidato dall'uomo che condanna i cosiddetti populisti per la loro critica contro l'ordine esistente l'ordine esistente non è l'ordine della Costituzione l'ordine esistente è quello che fotografa il rapporto IMS un lavoratore su tre che guadagna meno di 1000 euro in Italia un lavoratore su tre che guadagna meno di mille euro ora un lavoratore che guadagna meno di mille euro non partecipa all'organizzazione sociale e politica del paese non è uno di quei lavoratori dell'articolo 3 non è un lavoratore eh, che eh, manifesta eh, la sovranità del popolo e, la, e il fondamento sul lavoro della repubblica ma è sostanzialmente uno schiavo ed è lo schiavo di un sistema che permette a pochissimi ricchi di diventare sempre più ricchi ora diciamo L'idea che eh, il governo di Draghi, che è un governo ripeto, nato da una congiura di palazzo sostanzialmente eh, e che nasce per tutelare, per difendere, per proteggere lo stato delle cose, possa essere sostenuto da coloro che hanno preso i voti proprio nelle fasce più deboli che speravano sinceramente, magari confusamente, magari senza un progetto, ma che speravano che il loro voto sarebbe servito a ribaltare lo stato delle cose e non a consolidarlo, è spaventoso. Eh, quello che mi colpisce molto in questo momento sono le affermazioni per passare dai grandi principi alla cronaca eh, un po' deprimente del teatrino quotidiano della politica, sono eh, le reazioni dei partiti di fronte alla possibile uscita del movimento di contro dal governo. Intanto le affermazioni dello stesso Presidente del Consiglio che dice che senza il Movimento 5 Stelle non esiste il governo. E davvero ci si chiede in che cosa consiste questa essenzialità del Movimento 5 Stelle, se nell'azione del governo uh, si è così remoti dallo spirito della Costituzione che è l'unico diciamo, in cui davvero il Movimento 5 Stelle si può riconoscere. Un governo che toglie i poveri per dare ai ricchi, un governo che diciamo, in ognuna delle sue azioni, dall'aumento del precariato al tradimento della Costituzione sulla guerra e ehm, al greenwashing che impedisce e frena la riconversione ecologica in nome di un ambientalismo industriale che per, continui a permettere gli affari. Davvero in ognuna delle sue azioni va in direzione contraria a quella della Costituzione. Ci si chiede, quale sia questo ruolo fondamentale del movimento senza il quale il governo non esisterebbe. E poi è, è istruttivo vedere la reazione degli altri partiti, Forza Italia che chiede immediatamente un, un rimpasto, una revisione, la Lega che teme di rimanere con il cerino in mano. Ora, se diciamo fosse vera la retorica del governo dei migliori, del miglior governo della Repubblica, del governo che tutta l'Europa ci invidia, della straordinaria valore del governo Draghi, Beh, i partiti, eh, visto che numericamente, anche grazie al tradimento ignobile di Di Maio, eh, il, il governo si reggerebbe comunque, dovrebbero essere felicissimi di, di dividere fra meno azionisti il, lo straordinario prestigio del sostegno del governo Draghi, e invece temono di rimanere col cerino in mano a sostenere un governo sotto il cui eh, dominio eh, è aumentata, per esempio, a dismisura, l'astensione la, la elettorale. Che un'operazione di un governo calato dall'alto desertifichi la democrazia. Io per tutto l'inverno mi sono sentito dire in qualunque dibattito televisivo che eh, se senza Draghi il paese sarebbe perduto. Arrivando a teorizzare diciamo, il fatto che un paese di 60 milioni di persone sia affidato a un uomo solo, Primo Levi, nel suo meraviglioso testo di illustrazione eh, alla, che si rivolge al visitatore del memoriale italiano di Auschwitz, peraltro poi smontato e rimosso, eh, dice che il fascismo è frutto della, di una perversione italiana che è il culto degli uomini provvidenziali ci ricorda qualcosa, il culto degli uomini provvidenziali. Eh, ora, che questo oh, paese che sarebbe finito se eh, domani, Dio non voglia naturalmente, un incidente aereo ci privasse eh, del presidente Draghi, del presidente Mattarella, un paese di quasi 60 milioni di persone affidato a, ad alcuni pochi leader carismatici o illuminati Uh, è un paese in cui però uh, sempre meno si va a votare, sempre meno c'è fiducia nella democrazia. E proprio nel momento in cui uh, la temperatura delle nostre stati dimostra in modo palmare che abbiamo bisogno di invertire la rotta, perché fra poco non avremo più nemmeno un pianeta su cui vivere, e dunque la politica, come diceva Calamandrei, non è una sporca cosa, uh, potrebbe ancora diventare, un modo per, come diceva appunto Stefano Rodotà, con un'espressione che gli era molto cara, invertire la rotta, invece preferisce stare a casa e non andare nemmeno a votare. Cioè l'effetto di questo governo è la desertificazione della politica e la messa in mora della democrazia. E io non me la sento di dire a chi non va più a votare che ha capito male. Fra chi non va più a votare potrei esserci anch'io alle prossime elezioni. Non me la sento di dire che, che ha capito male, ha capito benissimo. Ha capito che il voto è totalmente irrilevante. Io mi sono trovato a difendere il Movimento 5 Stelle, dal quale mi sono sentito spesso come dire, separato su tante cose, eh, i decreti di sicurezza di Salvini, indegne, che il Movimento ha votato, tante altre cose su cui diciamo, sono stato in profondo disaccordo. Mi sono però sentito di difendere il Movimento 5 Stelle eh, perché non ho mai pensato che fosse una manifestazione di antipolitica. Ho sempre pensato invece che il Movimento 5 Stelle abbia permesso di tenere nel gioco politico milioni di persone che altrimenti non avrebbero votato e forse anche qualcuno che avrebbe votato già da prima all'estrema destra. Il Movimento 5 Stelle ha consentito per un periodo, uh, come dire, uh, la continuità di un gioco democratico che tenesse dentro la maggior parte degli italiani. Ora siamo al fatto che vota la minoranza degli italiani. Proprio Zagrebeschi ha scritto nel suo libro che nel, quando nelle democrazie vota meno del 50% tecnicamente non sono più democrazie, non si può più parlare di democrazia. Davvero la crisi della democrazia sarebbe la crisi del governo Draghi? Davvero mh, sarebbe un vulnus alla, alla, alla stabilità del paese? Ma quale stabilità? Quello dell'ordine esistente di cui parla Draghi in quel discorso? cioè quello dei ricchi sempre più ricchi, del potere concentrato nelle mani di pochi, del governo dei migliori. Sapete come si dice il governo dei migliori in greco? Aristocrazia. Vuol dire esattamente governo dei migliori. C'è un altro modo per dirlo, oligarchia. Governo dei pochi, i migliori sono pochi. Aristotele diceva l'oligarchia non è mai un governo di pochi a caso, sono i pochi più ricchi. C'è una selezione in base al censo. È il governo dei ricchi, è il governo dei padroni o il governo dei signori, come dice Canfor. Davvero la crisi di questo governo sarebbe la crisi della democrazia italiana? Cioè di una democrazia la cui maggioranza ripudia gli stessi meccanismi democratici? Io credo che su questo dovremmo come dire, riflettere profondamente e credo che lasciare i dividendi di un'opposizione, peraltro solo fittizia e nominale a, quest a questo governo, alla destra estrema di Giorgio Meloni, un partito che non ha, fatto, non ha fatto i conti col fascismo. Giorgia Meloni, che si presenta come nuova e che era una giovane ministra nei governi di Berlusconi, una uh, che si presenta come una, un allievo, una discepola di Giorgio Almirante, segretario della difesa della razza, che scriveva che il nostro razzismo ha da essere quello del sangue. Cioè quanto di peggio c'è nella nostra storia. Davvero vogliamo lasciare a questo partito eh, la possibilità di coagulare l'unica opposizione al governo Draghi, anche se poi di fatto Fratelli d'Italia ha votato tutto il votabile a partire dalle armi all'Ucraina. Io credo che se il Movimento 5 Stelle avrà il coraggio nelle prossime ore di essere coerente con la sua missione, e devo dire che da questo punto di vista la scissione di Di, di Maio, uh, come dire, rimette le cose a posto, fa pulizia, permette a Conte di uh, avere a disposizione un partito uh, che è depurato di coloro che hanno concepito la politica no, non come uno strumento per cambiare le vite di tutti, ma come uno strumento di, per cambiare le proprie vite. Dirò una cosa che ho detto qualche volta, ma forse mai così esplicitamente, eh, quando Di Maio mi propose di entrare nel nella lista dei ministri eh, di quello che poi sarebbe diventato il primo governo Conte, la stessa lista in cui era Giuseppe Conte, avevo un incontro nel suo ufficio di vicepresidente della Camera a Montecitorio. Ricordo che io gli dissi che avevo due problemi, uno era eh, che eh, temevo che avrebbe governato con la lega, io gli dissi che per le cose in cui credevo, insomma, al, primo, al primo decreto contro i migranti mi sarei dovuto alzare dal tavolo del Consiglio dei Ministri. Di Maio mi disse, sì, sono napoletano, eh, la Lega eh, fa gli striscioni con scritto Vesuvio, lavali col fuoco, eh, hai la mia parola, non entro mai in un governo con la Lega. Il secondo problema è più serio, da un certo punto di vista, rappresentato dal vincolo di mandato. Io ero presidente di Libertà e Giustizia, avevamo fatto una grossa battaglia contro l'introduzione del vincolo di mandato. L'articolo 67 della Costituzione che dice che i parlamentari rappresentano la nazione e che mettere il potere nella, uh, nelle mani dei segretari del partito, a cui affidare l'ortodossia dei partiti, è un errore. Lo so che questo ha un prezzo alto da pagare, che è il trasformismo, ma eh, con, con, con Gustavo Zagrebeschi, Lorenza Sarre, Sandra Bonsanti, eh, con Libertà e Giustizia abbiamo sempre pensato, e tuttora penso, che quella eh, sia un, una clausola di salvaguardia molto saggia da parte dei costituenti. La democrazia non è quella dei capi bastone e eh, diciamo l'eterodossia, l'eresia, il pensiero libero di singoli parlamentari che possono parlare in dissenso nel proprio partito è fondamentale. Quando Berlusconi entrò in politica da buon mh, industriale, da buon presidente del Consiglio di Amministrazione, si stupì e disse, ma insomma in fondo bastano i capigruppo, perché c'è il Parlamento? Se tutti devono obbedire ai capigruppo aboliamo il Parlamento e facciamo riunire dieci persone, risparmiamo. E invece la complessità del Parlamento sta proprio nella forza del dissenso, nella, nella, nella complessità di un grande numero di persone che che non deve obbedire come un soldatino. E ricordo che Di Maio invece avrebbe voluto fare una riforma costituzionale, c'era cioè nel programma del Movimento, che avrebbe imposto il vincolo di mandato. E lui mi disse perché se un parlamentare lascia il partito per cui è stato eletto deve essere costretto a dimettersi parole che oggi sono non, come dire, un po' bizzarre visto diciamo, la scelta dello stesso Di Maio chiudo la parentesi sulle rimembranze personali che però diciamo, forse a questo punto si possono anche rendere pubbliche eh, no, non sono pentito di avergli detto di no eh. sono solo divertito diciamo, dell'esito dell finale di questa legislatura che iniziò così Uh, io credo che eh, se eh, il Movimento 5 Stelle, eh, se Giuseppe Conte, eh, vorrei dire che diciamo, il Movimento 5 Stelle non è il partito di Giuseppe Conte, credo che una delle cose importanti sia non assuefarsi all'idea dei partiti personali, eh, i nomi dei leader nei simboli di partito, la personalizzazione della politica, eh, credo che sia una malattia della politica italiana. Credo che il, il, il, il limite dei due mandati, eh, il portavoce... Cioè, credo che nella storia del Movimento 5 Stelle ci fossero delle intuizioni importanti che andavano contro la personalizzazione, tra mille contraddizioni, il ruolo di Grillo e tante altre contraddizioni. Però credo che ci fossero anche delle cose importanti da sviluppare da questo punto di vista perché diciamo, il liderismo e la personalizzazione della politica italiana è quella che proprio con Draghi raggiunge il suo apogeo. Voglio dire, con Mattarella, la rielezione, il secondo mandato di Mattarella, è un segno di patologia grave della, della politica italiana non è affatto diciamo, la messa in sicurezza del sistema, specialmente perché arriva dopo la reazione di Napolitano, diciamo, è, la, è, è un certificato per certi versi di malattia grave, se non di morte della nostra democrazia. Io credo che diciamo, un'uscita dal governo, e la, dove fosse possibile una messa in crisi di questo governo, non sarebbe affatto diciamo, una, una manifestazione di malattia della democrazia o di rischio per la nostra democrazia, al contrario. Sarebbe un segno di salute, sarebbe il segno del fatto che ancora siamo liberi eh, di eh, agire la politica dentro il quadro costituzionale. Siamo come i francesi o perfino come gli inglesi, siamo ancora un paese in cui eh, il commissariamento da parte dell'oligarchia, dell'aristocrazia, dei pochi migliori che agiscono nell'interesse dei pochi grandi ricchi non è totale, ma è ancora possibile rimettere in discussione le cose. I frutti saranno raccolti forse appunto nel 28 e non nel 23, sarà un cammino lungo, è un paese senza sinistra, e di questo bisogna prendere atto. Penso che però diciamo, il primo passo da fare è un passo come sempre culturale e intellettuale, di onestà intellettuale, di cominciare a chiamare le cose con il loro nome. L'arroganza di Draghi che di fronte all'entrata nella Nato di Svezia e Finlandia e di fronte al sacrificio dei curdi, dice chiedete a Svezia e Finlandia e che oggi con la stessa formula dice chiedete a Mattarella e poi fa filtrare il fatto che ha le tasche piene tutto questo è davvero l'indice di una uh, arroganza della, della, dei pochi, della, del, dei cosiddetti migliori uh, insomma diciamo, se ne ha le tasche piene lui figuriamoci noi consentitemi questa battuta forse è il momento di rimettere in discussione eh, tutto questo è arrivato. Eh, perché? Perché il punto è quello che diceva De Masi e chiudo su questo che dice l'Ips. Quando un lavoratore su tre nel nostro paese guadagna di meno di 1000 euro vuol dire che siamo rispetto al progetto della Costituzione cui parlava Caravanderei più lontani di quanto non fossimo forse nel 1956. Eh, eh, Caravanderei diceva avete molto lavoro da fare, oggi ne abbiamo ancora di più. Vogliamo cominciare a farlo? mandare a casa il governo dei padroni potrebbe essere un buon inizio. Grazie. Bene, grazie Tommaso, un intervento incredibile. A un certo punto non sono neanche più riuscita a prendere appunti, perché eri un fiume in piena e hai veramente avuto modo di parlare con coerenza e complessità di tutto quello che sta accadendo. E mentre questo in televisione spesso non accade, ma è un continuo frammentare i pensieri, le frasi, i concetti. Allora io adesso introdurrei anche qualcuno del, del mio gruppo dell'associazione Pensare Insieme che mi aiuterà a districarci tra le tante domande che sono arrivate in, questo, in questi decine di minuti su Slido e quindi presenterei Daniela Castiglione e Raffaella Marino che leggeranno le domande che sono state nel frattempo ordinate eh, secondo appunto una graduatoria di, così, di gradimento. Vediamo un po', intanto quante domande più o meno sono arrivate finora? Io credo di averne viste una, una decina. Benissimo, allora cominciamo con queste domande che immagino siano o per entrambi o per l'uno o per l'altro, adesso vediamo come sono state arrivate. Allora, la prima è per entrambi, proviamo quindi a leggere appunto alcune domande ci sono pervenute dai nostri spettatori, mi approfitto per salutare anche io gli esimi professori che sono qui con noi tutti gli amici di Pensare Insieme che ci stanno seguendo anche sul nostro canale YouTube. La prima domanda è stata realizzata da Carla Novelli. Perché avete entrambi aderito alla Scuola di Conte e come valutate questa esperienza? Non so se Tommaso vuoi rispondere prima tu, decidi. Eh, vai, vai, vai, Mimmo, poi rispondo dopo, dai. Ma a me sembra importante che eh, un partito politico eh, si interessi della formazione permanente del proprio personale. E se mi chiede un partito politico di sinistra di dare la mia collaborazione, la do con estremo, estremo piacere. Eh, come eh, poi anche gli altri colleghi che sono stati chiamati, erano tutti coerenti diciamo, con la mia visione del della democrazia e come valuto questa esperienza beh molto acerba eh, però si è avviata eh, sono dieci incontri di cui cinque si sono già fatti sono andati mi pare abbastanza bene soprattutto i relatori invitati hanno aderito con estremo impegno e questo significa che c'è ancora molto spazio per un rapporto fisiologico tra eh, Movimento 5 Stelle e intellettuali. Eh, ovviamente, quando si fa a scuola eh, di partito, una cosa è quello che ha fatto che sono il Partito Comunista con le frattocchie, 200 giovani, scelti in modo capillare, tutti figli o di contadini o di operai, eh, selezionati attentamente dalle strutture periferiche del partito che si trasferiscono... A Roma le frattocchie ci restano per 365 giorni, notte e giorno, che studiano in modo approfondito, ricevendo vitto, alloggio, eh, testi, dispense e tutto quello che occorre, e eh, un, eh, insomma, un ciclo di 10 eh, incontri e eh, poca roba. Però questo voleva essere soltanto diciamo, un assaggio, un avvio dell'attività della, della scuola. Io spero che, eh, che prosegua e spero che non si stacchi la spina della formazione permanente, perché Dio sa quanto il, il gruppo dei parlamentari dei 5 Stelle ne abbia bisogno. Ne, ne ha bisogno proprio per il modo con cui sono stati selezionati sulla base di uno Vale 1 e così di seguito, sul fatto che, eh, nel, 2000, eh, che nel, mille, nel 2018. Il partito si è trovato ad avere molti più voti di quanto sperava, per cui sono entrati in Parlamento anche, e al Senato anche persone che non si immaginava che finissero per rientrare tra gli eletti. E, e poi l'assenza totale di eh, pedagogia politica che questo movimento ha praticato in modo scellerato per eh, questi otto anni di, per, di permanenza al governo. Praticamente, non è stato fatto assolutamente nulla di pedagogico. Anche perché i vertici spesso sono a loro volta di una ignoranza politica totale e quindi non si capisce da dove doveva cominciare questa formazione. È stato Conte che lo ha introdotto per il fatto che un accademico eh, sa bene che la formazione è fondamentale. Poi tenete conto del fatto che la formazione fatta bene costa. Una scuola ben fatta costa e i 5 Stelle non hanno una lira e una scuola non si può fare con solo volontariato. Si può chiedere a degli esperti di intervenire una volta, due, gratuitamente, ma non si può chiedere a degli operai della cultura di eh, fare il loro lavoro senza essere retribuiti e come pure la scuola ha bisogno di una struttura, avrebbe bisogno di una sede. Insomma avrebbe bisogno di qualcosa di molto più, eh, insomma, solido di quanto è stato fatto. Però, da quello che mi dice Conte, intende proseguire su questa strada e man mano passare a qualcosa di più istituzionale. Bene, Tommaso, anche eh, Sì, io condivido tutto quello che ha detto Domenico e penso che sia importante il segnale, cioè sia importante dire che c'è bisogno di studiare. Cioè la, Um, quando i costituenti si riuniscono Giorgio Lapira che era professore di diritto pubblico a Firenze fa tradurre tutte le costruzioni del mondo in italiano e ci sono ancora questi libri in questa carta ingiallita del dopoguerra del e dice dobbiamo studiare allora l'idea che per fare politica si debba studiare è un'idea fondamentale da recuperare um, e da questo punto di vista l'idea della scuola e l'idea di chiamare chi fa il nostro mestiere eh, di professori e di studiosi non è affatto la dichiarazione di un'ancillarità della politica rispetto alla cultura, alla ricerca, ma è sì una dichiarazione di umiltà e nello stesso tempo è una dichiarazione, diciamo, di intenti, di direzione. Il segnale è importante per questo, poi andrà strutturata, eh, finanziata, resa solida. Diciamo, per ora è importante l'idea che appunto non sia tutto nel leader, non sia tutto nella tattica, non sia tutto in una durata effimera che punta al massimo a telegiornale della sera, ma l'idea che ci voglia un investimento. La scuola, per sua definizione, non ha un rendimento immediato, ci vuole fatica, ci vuole eh, perseveranza e poi si raccolgono dei frutti. Eh, diciamo, trasmette un'altra idea di politica. La cosa che mi è piaciuta è che recupera e trasmette un'idea di politica diversa da quella oscenità che vediamo. In televisione che allontana gli elettori quindi diciamo io spero che si vada avanti su questo e eh, io ho accettato volentieri in questo spirito eh, e credo che, che come dire, il segnale sia importante benissimo passiamo alla seconda domanda sì, nel frattempo ne approfitto anche io per salutare. Buonasera a tutti e bentrovati e grazie Miriam per averci dato la, la parola. Allora, la prossima domanda la pone Massimo Maria Ferranti e ci chiede e vi chiede, cari professori, entrambi vi definite intellettuali di sinistra. Cosa vi lega ancora a una sinistra che non esiste più? Quando riuscirete ad andare oltre? Mm. Tommaso, Allora, eh, la sinistra non esiste più uh, in modo organizzato, è vero che non c'è una sinistra in questo momento in Italia, ho scritto un libro che si chiama Per la sinistra che non c'è, eh, e si chiama però, il, quello è il sottotitolo, il titolo è Dalla parte del torto. Allora, diciamo, finché l'Italia, la, la, la realtà dell'Italia è quella è scritta nel rapporto IMSS, se per sinistra si intende la parte politica che sta dalla parte di chi sta sotto, di chi si trova dalla parte del torto, di chi soccombe, dei sommersi e non dei salvati, di chi non è uguale, eh, se la sinistra è questa, storicamente è questa, se la sinistra sta dalla parte della libertà ma anche dell'eguaglianza e della fraternità per rifarci alla rivoluzione francese, eh, se, la, se eh, la sinistra è quella che io ho imparato dai libri di Don Milani, che diceva se voi dividete il mondo fra italiani e stranieri allora io rivendico il diritto di dividerlo fra oppressori e oppressi, gli oppressori sono i miei stranieri, gli oppressi sono la mia patria, se la sinistra è questa io credo che ci sia un enorme bisogno di sinistra, bisogna intendersi, diciamo, se la sinistra diciamo, ha una lunga storia, e tante mutevoli incarnazioni e condizioni il punto è ehm, se c'è bisogno di una parte politica che stia dalla parte non di chi ha interesse a mantenere le cose come sono ma di chi ha interesse a ribaltare il tavolo questo è il punto eh, io che per nascita, privilegio di nascita e per fortuna di studi ho fatto la normale a Pisa insegno all'università avrei tutto l'interesse da un punto di vista cinico e greto a stare dalla parte di chi non ha nulla, nessun interesse in cambiare il mondo sento l'esigenza morale eh, come dire proprio per, per la, perché sennò no, no, come dire, non, non sentirei il diritto nemmeno di esistere la decenza di pensare che il mondo invece vada cambiato dalle fondamenta eh, in, Cambiano i modi per dire sinistra. Io penso di sì. Mia figlia che ha 16 anni, quando ne aveva 12, non sapeva nemmeno come si la Presidente della Repubblica, scriveva dei cartelli con scritto non abbiamo un pianeta B e andava in piazza con Greta a 12 anni. Eh, quando Sara Palin insieme a Trump dice se aumenta il livello del mare fa bene, avremo tutte le case con vista mare, vogliamo chiamarla sinistra e destra? Possiamo chiamarla sinistra e destra, certo chi si prende a cuore il mondo e pensa di avere un dovere di custodia per le generazioni che verranno e chi ha un senso di possesso e proprietà di libertà illimitata che consuma e distrugge. Anche queste si chiamano sinistra e destra. Quindi diciamo le ragioni immanenti al mondo reale per dividerci fra chi vuole cambiare il mondo migliorandolo eh, e non dominandolo ma essere al servizio di coloro che sono sotto, questa la chiamiamo sinistra, e chiamiamo destra chi consuma distrugge al servizio e fa gli interessi di chi è sopra. Allora se le cose stanno così, e credo che stiano così, io come dire, la penso come Don Milani. Ma per quanto mi riguarda, tenete conto che la letteratura su cosa è destra e cosa è sinistra è, è sterminata. È sterminata. Va da, da Bobbio a Marco Revelli eh, a tanti altri. Il prossimo numero di Micromega, quello che è in Edicola Dopodomani, ehm, nel prossimo numero, io ho scritto un, un lungo saggio in cui sintetizzo tutta la lunga polemica su cosa significa destra e cosa significa sinistra, eh, distinzione che è iniziata con la rivoluzione francese e tutto sommato dura tuttora, e a me pare che sia ancora una distinzione feconda. Praticamente, sinistra significa stare dalla parte degli sfruttati. E siccome gli sfruttati ci sono e anzi aumentano, io credo che la base di lavoro della sinistra aumenti e quindi non occorre che ci sia una sinistra per combattere per la sinistra. Anzi, direi che è ancora più gustoso costruire una sinistra dove non c'è. Io sono nato in un'Italia dove la sinistra c'era. Nei primi anni dopo la guerra la sinistra era forte c'era il partito comunista più potente del, dell'Occidente, eh, c'erano scuole marxiste, c'erano sezioni dove tutte le sere si parlava di... Alla stessa democrazia cristiana, con eh, l'appoggio massiccio della Chiesa, eh, faceva eh, proselitismo eh, in parte a sinistra e in parte al centro. Quindi non occorre che una sinistra esista per battersi per la sinistra. In questo momento tanti cespugli di sinistra ci sono, eh, ci sono tanti gruppi che operano, che fanno volontariato, eh, che studiano un po' come stiamo facendo noi oggi, ce ne sono tantissimi. Il problema è aggregare tutto questo, ma soprattutto il problema è trasformare questa massa informe di eh, 13 milioni di poveri in classe sociale che l'operazione che Marx ha studiato a fondo per cui eh, la massa dei poveri deve prima di tutto prendere coscienza che sono poveri perché delle volte per la vianazione un povero si schiera dalla parte dei suoi carnefici e poi occorre l'organizzazione, poi occorre la leadership eh, e poi occorre la strategia eh, e poi occorre la tattica è un'operazione lunghissima, non è un'operazione semplice. Se pensate che Marx scrive i suoi testi quando di sinistra organizzata non c'è assolutamente neppure l'embrione, quando ci sono migliaia, milioni di operai allora sfruttatissimi che non hanno neppure lontanamente l'idea della loro forza intrinseca in quanto... Eh, fattore fondamentale della produzione. Eppure tutta la vita Marx l'ha dedicata a questo. Inseguito sempre dalla polizia, morto di fame, lui nato in una famiglia ricca, con una moglie che era la sorella del ministro degli esteri tedesco e che non hanno i soldi per seppellire la figlia, che resta sei giorni a casa, la figlia morta, perché non hanno i soldi per comprare la bara Quindi, no, no, essere intellettuali di sinistra è una cosa estremamente saltante, sia quando la sinistra c'è, e bisogna fare in modo che resti nel suo binario, sia quando la sinistra non c'è e occorre costruirla. Eh, ci sono stati due grandi sociologi, i e Lind, che parlando della sociologia hanno detto che la sociologia ha il compito di essere molesta, di criticare gli ordinamenti in atto e di indicarne di migliori. Ecco, questa è la, eh, diciamo la, la missione della sinistra che occorre costruire. C'è la base, cioè ci sono 13-14 milioni di poveri e questa base è la base della sinistra che va costruita. Bisogna fare in modo che questi milioni si riconoscano come forza antagonistica, come portatori di diritti che vanno affermati e vanno conquistati. Bene, passiamo alla terza domanda. Allora, Federico Pieroni formula come recuperare l'elettorato aspensionista servirebbe un partito un movimento o un'aggregazione di tipo tematica platform society? Allora... Eh... Non so, non lo so, diciamo, bisogna anche parlare di ciò che si sa e non ho risposte in tasca su questo. Io credo che la forma di un partito movimento sia ancora una forma attuale, declinata in modi propri, come dire, san, diciamo, attuale. Eh, ricordo che la nostra Costituzione senza partiti non si regge. Eh, è, è totalmente immaginata su, questa, su queste forme della politica che credo possano avere ancora una loro attualità, del resto ce l'hanno in tutto il mondo, declinate in modi decisamente più incisivi che in Italia. Eh, penso che eh, il punto sia proprio quello che veniva appena detto. Eh, e penso che ci debba essere un partito barra movimento, una forza politica, una realtà politica, che sia capace di mostrare eh, che gli interessi di coloro che sono sottomessi, espropriati, sfruttati e non vanno a votare possono essere rappresentati. Ci siamo detti per un lungo periodo che la democrazia serve a governare. Non è vero. Il governo è una parte della democrazia. Abbiamo totalmente sottovalutato l'importanza della rappresentanza nel Parlamento. Questo ci porterebbe a parlare della legge, della legge elettorale. Io credo che sia importante in questa fase una legge proporzionale, che peraltro è quella che immaginava la Costituzione. Cioè penso che bisogna rappresentare il Paese dentro il Parlamento cosa che abbiamo smesso da, di fare da molto tempo riportare chi non vota nella politica significa offrirgli la possibilità di essere rappresentato in Parlamento e nelle scelte Beh, io, io credo che ci sono parecchi metodi a seconda del, eh, del, dell'ideologia di chi vuole creare un, un partito eh, per esempio lo si vede dalla contrapposizione per esempio tra la scuola di Francoforte e la scuola di Vienna che io tento in questo libricino eh, appena pubblicato eh, cioè per la scuola di Vienna il problema è che vanno difesi gli interessi della borghesia la borghesia è facilmente individuabile sono i proprietari dei mezzi di produzione sono i ricchi praticamente a cui i, i membri del la scuola di Vienna appartengono tutti e quindi per loro è facile individuare il meccanismo per organizzare la destra la destra sono tutti coloro che gli somigliano che hanno i loro stessi interessi e che vanno coagulati intorno a un pensiero che la borghesia non ha ancora quindi l'intento della scuola di Vienna è creare una piattaforma un un paradigma, un modello di società che possa servire alla borghesia per eh, essere più cementata al suo interno, più consapevole e quindi vincente sul, sul proletariato. Quindi in questo caso il problema è partire dalla disponibilità di una, eh, di una teoria, eh, tanto quelli che la possono adottare sono persone ben consapevoli di avere interessi comuni con gli altri. Eh, la cosa diversa è per i po poveri, perché come diceva Brisola, un, un grande politico brasiliano, i poveri non hanno lobby, cioè, mentre i ricchi sanno benissimo di essere ricchi e quali sono i, i, gli interessi che vanno difesi e con quali metodi difenderli, eh, i poveri non sono consapevoli della loro povertà. Basta essere leggermente meno poveri di un altro per sentire quell'altro come nemico e non hanno una, una lobby appunto eh, in cui si riconoscono. In questo caso occorrono appunto gli intellettuali, gli intellettuali i quali eh, facciano questo, eh, praticamente facciano l'analisi di classe, cioè cercano di capire quali gruppi di interesse esistono in una società quanta è la parte di alta borghesia che c'è in Italia e quali interessi ha e quali metodi adotta per difendere questi suoi interessi, quanta classe media c'è e quali eh, metodi eh, mette in atto per difendere i propri interessi, quanti poveri, proletari e sottoproletari vi sono e come organizzarli perché escano dalla situazione di marginalità. Eh, ovviamente essere proletario all'epoca di Marx significava una cosa, essere proletari eh, oggi significa un'altra e questa fu la grande intuizione della scuola di Francoforte, cioè capì che eh, essere proprietari dei mezzi di produzione significava essere borghesia nell'epoca di Marx, ma nell'epoca di Horkheimer e di Adorno il vero potere non sta nei proprietari dei mezzi di produzione ma nei proprietari dei mezzi di ideazione e di informazione. E questo è un grande passaggio, perché Marx stesso che dice che il marxismo non è ipostatizzato, ma deve partire ogni volta, ogni epoca storica, in ogni paese, dalla condizione specifica. Allora, quali sono i meccanismi di sfruttamento oggi? Se oggi troviamo il laureato che porta le pizze la sera, qual è il meccanismo per cui il laureato dopo aver speso lui e la famiglia dei soldi per crearsi delle illusioni e delle competenze poi è costretto a portare le pizze. E allora questo ci dice che per organizzare 15 milioni di poveri non basta che ci siano 15 milioni di poveri, occorre una seria analisi approfondita di quali sono i meccanismi che presiedono al loro sfruttamento, e come invertirli questi meccanismi. E rende conto che nel capitale di Marx ci sono intere pagine, magari dieci pagine, per analizzare solo il metodo di sfruttamento di un tornitore. E questo è il metodo, è un metodo scientifico. Non basta dire sono... E certo il rapporto di oggi dell'Inps ci dice che ci sono tanti poveri, ma non ci dice come mai sono poveri, per colpa di chi lo sono, quale connivenza c'è da parte degli stessi poveri, se sono alienati e così di seguito. Mentre vedete l'analisi marxista come è profonda, eh, quale eh, attenzione c'è stata per capire quali sono i meccanismi anche minimi. E Il secondo volume del Capitale è il fatto di, di formule matematiche eh, per spiegare lo sfruttamento di un operaio, lo sfruttamento di un manovale, la differenza tra un proletario e un sottoproletario. E tutto questo è stato trascurato dalla sinistra, non l'ha fatto più. C'è poco da fare. Sono 50 anni che la sinistra italiana non fa questo. Ci sono nel mondo alcuni pensatori che hanno continuato in questa scia. Penso per esempio a Beck in, in, in Germania, a Hobsbawen, in Inghilterra, eh, a Noam negli Stati Uniti, ma da noi eh, intellettuali di sinistra che hanno continuato con tanta eh, sacrosanta pignoleria, non ce ne sono e occorre invece portare avanti la ricerca. La ricerca è fondamentale da parte degli intellettuali, come gli intellettuali sono fondamentali per la costruzione di una classe antagonistica. Benissimo, allora direi di dare spazio a un'ultima domanda eh, perché sono già quasi le 11 e quindi vogliamo anche rispettare la tabella di marcia. E ecco l'ultima domanda, chi la legge gentilmente? Effetto. Grazie Miriam, ah, leggiamo allora. la domanda allora di Giancarlo Tracogna che chiede, oramai si parla di redistribuzione inversa della ricchezza, cioè la ridistribuzione di un'enorme ricchezza ai potenti, azioni concrete e immediate da fare? Allora, intanto agire sulla leva fiscale. Eh, L'occasione della morte del vecchio si è notato che in Giappone i suoi eredi avrebbero pagato di tassa di successione il 55%, in, in Europa in vari paesi europei dal, dal 20 al 40, eh, qua pagano il 4%. Eh, ricordo la reazione sdegnata di Draghi, a una timidissima proposta di Letta, pallidissima andare in questa direzione. Quello è un, è un provvedimento simbolico perché è il privilegio della nascita, della ricchezza attraverso la nascita, senza davvero alcun merito. Eh, accanto a questo c'è cioè, la leva fiscale nella, nella sua complessità, nella sua interezza, la progressività fiscale, la tassazione delle grandi major internazionali, ehm, e, come dire, la, uh, una politica che, da, da tutti i punti di vista, ne cito uno che a me è particolarmente, mi sta particolarmente a cuore: il diritto allo studio uh, sia davvero una politica capace di ridistribuire la ricchezza. Notizia di qualche settimana fa gli studenti dell'Università di Bologna che hanno perduto uh, le borse di studio che dormono alla stazione centrale di Bologna, gli studenti dell'università, della più antica uh, università uh, de del mondo. Uh, ci sono moltissime cose da fare. Eh, potrei dire con una battuta prendiamo la politica del governo Draghi e facciamo sempre il contrario. Eh, si potrebbero fare moltissimi esempi in tantissimi, in tantissimi campi, direi che diciamo, la politica fiscale è la prima più importante leva, appunto ripeto che, questa, che questo governo invece eh, ha rafforzato l'idea che anche la leva fiscale serva a dare a chi ha già il, principio, il cosiddetto principio di San Matteo, una frase del Vangelo di San Matteo, a chi ha sarà, sarà dato, a chi non ha sarà tolto, anche il poco che ha. Eh, gli economisti dicono che questo principio di San Matteo, che ha naturalmente un altro significato traslato nel Vangelo, viene preso alla lettera dalle politiche che dei, degli stati che finiscono lo sporco lavoro del mercato di trasferimento del denaro dai poveri ai ricchi. La, la lotta di classe esiste ancora, solo che è praticata dall'alto verso il basso, dai ricchi verso i poveri, cioè dobbiamo capire questo. Io penso che la prima cosa da proporre è una piattaforma fiscale secondo lo spirito della Costituzione. La tassa di successione è simbolica, tutto il resto del sistema fiscale però sarebbe invece sostanziale. Domenico, anche a te la parola su questo? Eh, devo dire che sulla crisi fiscale dello Stato, per fortuna, c'è una letteratura proprio eh, copiosa. Eh, il libro molto fortunato di il capitale nel ventunesimo secolo, è tutto proprio su questo. Io credo che una piccola, eh, una, eh, piccola eh, norma che ci possiamo dare è di non avere paura della parola patrimoniale. <ride> La patrimoniale è sacrosanta, eppure da noi è un tabù. Qualsiasi intervistatore televisivo dice: oh, Naturalmente, non parliamo di patrimoniale, però e poi si va avanti con la fiscalità. No, parliamo prima di tutto della eh, patrimoniale, che include poi la tassa di successione come fatto fondamentale. Il problema, e questo ne ho discusso varie volte anche con eh, Piketty, è che eh, sulla carta noi sappiamo come si fa, cioè chi guadagna ingiustamente dei soldi deve pagare delle tasse che riducano il suo divario positivo. Il fatto è che lui non lo paga, il fatto è che queste norme dovrebbe approvare un governo fatto di deputati e di senatori che sono diventati deputati e senatori grazie ai finanziamenti elettorali dei ricchi, quindi il capitalismo ha creato gli anticorpi, per cui anche se noi capiamo fino in fondo benissimo qual è la terapia, la terapia non la fanno, non la fanno eh, praticare. Noi dobbiamo capire che non esiste assolutamente nessuna forza da parte del, del, degli intenti de, delle tecniche riformiste. Eh, I eh, ricchi. Eh, uso questa parola un po' parasma, la classe egemone ha capito questo, che essa classe egemone deve agire con metodi rivoluzionari, invece alla classe subalterna bisogna riservare i metodi riformisti, perché la riforma si sa che richiede talmente tanto tempo che quando arriva a condensarsi ormai è inutile. Invece il capitalismo va avanti per rivoluzioni. Per esempio, il, 7, il 9 dicembre del 2007, quando Steve Jobs presenta lo smartphone, eh, che cosa fa? Una riforma o una rivoluzione? Fa una rivoluzione dalla quale dipenderanno migliaia di, di, di disoccupati, eh, informazioni più fluide e così di seguito. Quando Draghi fa le, le privatizzazioni, ha fatto una riforma o ha fatto una rivoluzione? Il fatto che in una notte 1700 aziende pubbliche che non potevano essere vendute vengono in una notte con un decreto trasformate in società delle azioni da Giuliano Amato in modo che possano essere vendute, quella è una riforma o una rivoluzione? Allora si è detto che il proletariato non deve fare rivoluzioni, dando anche per scontato che le rivoluzioni siano tutte cruente, mentre esistono molte rivoluzioni non cruente eh, e il capitalismo fa sia le une sia le altre. In questo momento in Ucraina sta facendo una rivoluzione cruenta, ma eh, altrove fa rivoluzioni incruente come quelle per esempio tecnologiche. Allora Bisogna entrare nell'ordine di idee, che noi sappiamo tutto su come si deve fare per evitare il coagulo della ricchezza. In questo momento otto persone hanno una ricchezza pari a quella di mezza umanità, cioè in due piatti della bilancia da una parte ci sono otto persone e dall'altra ci sono 3 miliardi e 700 milioni di persone. Sappiamo come evitare tutto questo è che quelle otto persone utilizzano la loro ricchezza per impedire che questa venga. Non è un caso che Marx arriva alla soluzione rivoluzionaria, ci arriva perché le altre soluzioni sono tutte inutili e tutte finiscono per sfociare in una situazione controproducente, alla fine di una grande eh, ondata riformista eh, quelli che dovevano essere avvantaggiati dalle riforme stanno peggio di prima eh, e quindi il problema e qui ci sono tanti giovani che a, ascoltano è di capire se il momento eh, la situazione può essere risolta con atti rivoluzionari o con atti riformistici voi siete tutti borghesi quindi sarete tutti per gli atti riformistici però se vi dicessi cosa sono gli atti riformistici manco lo sapete perché non lo sa nessuno Atti riformisti ci sono atti che non hanno effetto. Questa è oggigiorno la situazione, c'è poco da fare. Da quanti anni ci si propongono riforme? E le riforme hanno portato tutte all'aumento della povertà. Significa che è una fregatura per i poveri, c'è poco da fare. E quindi occorre cominciare, secondo me, a parlare in termini rivoluzionari, tenendo conto, vi ripeto, che rivoluzione non significa per forza fatto sanguinario non significa per forza ghigliottina con 17.000 ghigliottinati anche perché oggi ne basterebbe ghigliottinare 8 come avete visto per risolvere buona parte del problema però occorre attingere a un livello di radicalità che esclude l'estrema signorilità ecco questo l'estrema signorilità con cui ha agito Bertinotti eh, vestendo Kashmir, come avete visto porta soltanto all'imborghesiamento di Bertinotti. Eh, quindi non è possibile risolvere il problema che avete posto eh, se non con quello che dice Pichetti, ma non è possibile ottenere quello che propone Pichetti con metodi eh, riformistici. Benissimo, allora, eh, dunque, adesso abbiamo un piccolo omaggio per Tommaso, che è stato così gentile da intervenire in questa nostra serata. È un fotocollage che ti vede eh, con Piero Calamandrei, quindi neanche farlo apposta con la figura che tu hai ricordato con tanta passione, con tanta così, cura anche in memoria di tutto quello che lui ha detto, scritto e fatto per noi, per la Costituzione. E, e quindi eh, spero che questo ti... Insomma, ti Grazie, ti troppo onore. Eh, beh, Calamandrei ricorre continuamente insomma, nel tuo pensiero, nei tuoi libri, nei tuoi interventi, quindi è, ci è sembrato dire, quasi scontato ecco, creare questa vicinanza tra voi due, questa interconnessione. E, dunque, io vi lascerei con due frasi emblematiche che abbiamo ascoltato questa sera, e che sono la prima, quella di Domenico De Masi, la disuguaglianza è il capolavoro del neoliberismo, e la seconda è in fondo una un'amara constatazione di Tommaso Montanari, o forse anche una minaccia implicita del Draghi Pensiero, quella in cui tu dici l'Italia non si può permettere il l'usso della democrazia. Quindi eh, queste frasi eh, diciamo, sono per noi veri e propri tesori, da cui, insomma, da, dai, dai discorsi che... Collezioniamo in questi nostri incontri, poi tiriamo fuori e strapoliamo delle pillole. Di, di, di pensiero una sorta di microsaggezza dei vostri pensieri che poi ci permettono di eh, portare dentro di noi no? di far risuonare dentro di noi le vostre parole dentro anche gli ascoltatori ovviamente quindi ehm, su queste due frasi direi che eh, ci avviamo alla conclusione ringraziamo tantissimo il professor De Masi il professor Montanari ringrazio tutto il gruppo eh, che ha contribuito a realizzare questa serata stasera e, e poi invito tutti a partecipare al nostro prossimo incontro che è appunto il 22 luglio alle ore 18:30 un incontro dedicato al libro condominio terra scritto da mauro gallegati e da novaro e i due autori saranno con noi per affrontare il legame diciamo interdisciplinare che viene fuori da questo interessantissimo libro tra ecologia economia e socialità e penso di aver detto tutto, un, ancora un ringraziamento al, nostra, al nostro team e in particolare stasera Raffaella Marino e Daniela Castiglione che mi hanno supportato in questa conduzione, diciamo in questo viaggio straordinario nel pensiero di Domenico De Masi e di Tommaso Montanari. Grazie a te Miriam e grazie a tutti i partecipanti, logicamente a tutto il team di lavoro, e tutta la squadra di Pensare Insieme, grazie. Grazie ovviamente anche da parte mia. Ciao Ciao Mimmo, mm -hmm. grazie a te e a tutti voi, è stato un piacere. Grazie. grazie. Buone vacanze. Buon notte. Grazie. Buonanotte a tutti. Andiamo con la sigla?